Grazie ad un fondo nazionale creato dal taglio degli stipendi dei consiglieri regionali e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, le scuole dell'Emilia Romagna, continuiamo dunque a parlare in qualche modo di politica, potranno realizzare interventi che hanno come obiettivo comune quello naturalmente della sostenibilità ambientale. Per gli istituti sono a questo punto disponibili oltre 200 mila euro. Sentiamo allora il capogruppo del Movimento